ok, allora ragazzi eh, abbiamo visto il trailer eh, non so perché continuo a non sentirlo io però fa niente allora, intanto la premessa è questa il film non è un horror ed è un thriller anche se per gran parte della visione non avrete assolutamente l'impressione che sia un thriller e questa è una cosa interessante per il film scusate, scrivo... Scrivo un attimo su MDB il titolo così ho tutti i nomi degli attori e posso essere più preciso. Allora, è una donna promettente. Che eh, il insomma, in il titolo originale è Promising Young Woman, quindi tradotto più o meno alla lettera. Insomma, per il, per il poco inglese che so, intuisco questo. Tra l'altro, su MDB ha 7,5 di voto. È una buona cosa. È Un film del 2020 che ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatore originale vi dirò alla fine della recensione se secondo me o a metà comunque se l'oscar è meritato anche se poi insomma vale eh, quel che vale perché avrei dovuto vedere tutti i film del mondo per poter paragonare un film agli altri eh, il film è, è di emerald fennel che stranamente tradotto significa Smeraldo Finocchio, cioè proprio una roba strana comunque. È una regista donna, felicissimo che ci siano sempre più donne a dirigere e vorrei che arrivassimo a un punto in cui sono così tante, che, tipo 50-50, eh, anzi eh, 30 donne, 30 uomini e 30% sesso indefinito perché ci sono anche tutta una serie di, di categorie, insomma, ognuno è libero di, di essere ciò che vuole, quindi più parità nel cinema, sono felicissimo. È definito un, un drammatico, ma secondo me è anche una commedia, tra l'altro, non c'è scritto commedia su IMDb, però secondo me lo è, è, è parecchio anche, fa qualche sorriso lo strappa, ci sono delle belle battute, eccetera. E è un crime anche, in effetti, ed è un thriller sicuramente, anche se per gran parte del film non ce ne accorgeremo eh, fino ad un certo punto in cui le cose si evolveranno. Eh, ci sono anche degli attori tipo Adam Brody, che, è, è sembra, che rende molto commedia questo film. Anche la protagonista, che si chiama... come si chiama? Eh, Carrie Mulligan... Ha una faccia un po' da, da commedia, un po', però adesso queste sono mie opinioni personali. Comunque, dal trailer capite che eh, la protagonista è una ragazza che finge di essere ubriaca nei locali, quindi esce il sabato sera, si finge ubriaca, si fa mh, diciamo, avvicinare da un, il cosiddetto bravo ragazzo e si fa portare a casa. Di solito il bravo ragazzo la porta a casa sua e cerca di approfittare del fatto che è ubriaca Lei a un certo punto, come vedete dal trailer, quindi non è spoiler Comunque ciao Davide Perin, mio Patreon preferito Tra tutti i Patreon che ho, tu sei il mio preferito, sappilo e... Dal trailer vedete che lei, tac, switcha e fa vedere che non è in realtà ubriaca E succede qualcosa a questi, come li chiamano in America, predators, no? Predators Predatori. perché poi alla fine il punto qual è che questi bravi ragazzi ti aiuto io eh, femmina in difesa perché sei ubriaca e quindi in realtà sono loro stessi dei predatori cioè coloro che si staccano il cartellino per primi per andare a molestare questa ragazza o approfittare del fatto che è ubriaca eh, non vi spiego cosa cosa succederà eh, di sicuro avete capito che questa Protagonista è, parte è una protagonista molto attiva in questa cosa che accade e, e insomma fa qualcosa e c'è dietro un motivo io non vi dirò nient'altro di più sulla trama se non che lei eh, è un era una studentessa universitaria di medicina molto dotata che a un certo punto decide di mollare tutto non avere più amici e lavorare in una caffetteria e abbandonare gli studi quindi la più brava del corso, una delle più brave eh, abbandona medicina e, e continua insomma la sua vita senza, su, senza avere gran, amicizie senza eh, continuare gli studi quindi lavorando semplicemente in una caffetteria e abbandonando qualsiasi studio per questo motivo Si chiama il film si chiama Una Donna Promettente perché era una donna promettente e, e a un certo punto ha deciso di stoppare tutto. E poi c'è quello che vedete nel trailer. Non vi dico altro, non, è, non credo di essere stato tanto spoiler, quindi c'è tanto da scoprire. E quello che vi posso dire è che il film è scritto benissimo sotto due punti di vista: uno per la storia che è molto interessante, com è, proprio come è stata la sviluppata, proprio anche perché cambia genere passa dall'essere una, una commedia a un thriller in modi molto eh, particolari hai veramente delle sensazioni strane non lo definirei un horror se non fosse per il fatto che siamo di fronte a un argomento molto delicato cioè quello della violenza sessuale, della molestia nei confronti delle donne ubriache voi sapete che mh, uno dei più grandi pregiudizi che sono diffusi diciamo, nel nostro pianeta, è proprio il fatto che una donna che si ubriaca e, e viene molestata, di solito ha dei grossi problemi a dimostrare che, eh, insomma, non si cercava quella cosa lì e che eccetera eccetera. Chiaramente il film è, è di una potenza mostruosa e tratta questi argomenti in un modo che io ero al settimo cielo, è un pugno nello stomaco di quelli incredibili è un pugno nello stomaco solo un decerebrato potrebbe vedere questo film e eh, non sentirsi un emerito idiota per tutta una serie di pensieri che spesso si fanno eh, proprio condizionati dal pregiudizio eh, di dire che una donna ubriaca si merita quello che gli capita perché se l'è andata a cercare che poi è sempre il di solito discorso del, del se è vestita così, sei vestita cosà questo film mette un punto, come, come Antebellum, questa è la versione femminista di Antebellum, questo film mette un punto fortissimo su un concetto. Io posso essere ubriaca, posso essere vestita da porno star, posso essere nuda, posso fare la deficiente, la eh, deficiente inteso, posso provocarti, posso anche decidere di eh, flortare con te, ma tu devi capire una cosa che nel momento in cui io dico stop è stop e se sono incosciente tu non devi fare nulla e questo il film lo dice chiaramente e, e le persone diciamo in questo caso gli uomini devono capire questa questa cosa il film è chiarissimo ci saranno gli argomenti riguardanti questo tema. Eh, avranno, ce, ce ne saranno diversi con svariate sfumature. Insomma, è trattato veramente in modo intelligente questo film. Il tema è trattato in modo intelligente. Parlare di argomenti come questi usando una storia scritta così bene non è semplice. Qua è stato fatto benissimo: Oscar strameritato stra strameritato. Stra, stra, stra Qualche difetto il film potrebbe avercelo? Diciamo che sono questioni anche un po' di gusto. Eh, L'ho trovato un po' rallentato un po' troppo in certi punti, sono comunque due ore di film quasi. Quindi eh, in certi momenti legge, frena un attimo, ma non è noioso, cioè, nel senso che comunque la storia procede eh, e anche se certe parti... Eh, potrebbero sembrare un po' lunghe, forse sono anche funzionali a creare mh, un certo stato d'animo ci sono degli ottimi dialoghi anche dal punto di vista proprio della commedia perché ci sono dei momenti estremamente brillanti di scambio di battute eh... spero che non entri in, eh, troppo l'ambulanza la, nell'audio nella... Comunque, eh, è scritt sono scritti molto bene... Sono scritti molto bene i dialoghi, eh, sono divertenti, infatti il film ogni tanto sembra una commedia bella, proprio divertente, ma eh, è strano, ti fa stare anche male. Certo, devi essere... Ah, non si sente l'ambulanza, la sento io e mi ferisce nel cuore. <ride> Sembrava qui l'ambulanza. Io non lo so, mettetevi d'accordo. <ride> Oppure, può essere che ne sia passata contemporaneamente una da me e una a casa di Thomas. Comunque, eh, io so, cioè, sono abbastanza in centro a Milano, quindi la, le ambulanze sono le ambulanze. Carri armati, polizie, carabinieri Forze speciali Big Jim, tutto attrezzato Tutto passa di qua Tutto passa e, Niente, quindi eh, Per me è un film eccezionale Un orrofilo Che ama il genere Distopico Non distopico, però psicologico Insomma, le, i più svariati tipi di horror E thriller può comunque apprezzare Questo film perché comunque è un film che ti fa un po' star male per certe cose È veramente brillante è Veramente un film eh, notevole Fatemi vedere un attimo cosa ha fatto questa regista qua Perché io la voglio tenere d'occhio Insomma eh, È un'attrice un questa regista E questo è il suo primo, primo lungometraggio Perché prima di questo ha solo un cortometraggio è molto brava, molto... mi viene da dire, sì, non è un horror, però eh, i Raper e Revenge sono degli horror? Fondamentalmente no, Fondame... cioè, sono dei, dei thriller eh, estremamente violenti, però alla fine eh, non sono proprio horror, ecco, sono, diciamo, rientrano, ma ci rientrano un po'... A me va bene, a, eh, per come ragione, io eh, faccio rientrare tantissime cose nell'horror. Tutto ciò che mi disturba e disturbante per me è horror. Quindi, questo film potrebbe piacervi, se vi piacciono i Rappian Avenge, se vi piacciono gli horror con un filo di ironia, se vi piacciono gli horror con un significato sociale forte. Eh, quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere al cinema. Io, fortunatamente, l'ho visto al cinema in anteprima stampa, dopo più di un anno torno a vedere un film in anteprima stampa al cinema, quindi proprio per me è emozionantissimo. Spero che il mio giudizio non sia condizionato anche dall'entusiasmo che ho provato nel nell'essere finalmente in sala, poi una bella sala piccola ma comunque eh, la qualità era buona, il pubblico, insomma, gli altri colleghi sono stati tutti estremamente educati, quindi mi sono trovato molto bene. Eh, bravissimi gli attori Non tutti Altri erano un po' insomma, attori Appunto sembrano attori da commedia Mentre i, i protagonisti Soprattutto la protagonista secondo me È estremamente brava Mi ha coinvolto molto Mi ha trasmesso molto ci ho visto eh, Io personalmente poi ci ho visto Delle persone Estremamente tristi Che ho conosciuto nella mia vita Le, le ho in, in, l'ho proprio vista e eh, raffigurata in lei, quindi mi, mi sono sentito anche molto coinvolto, eh, per me è assolutamente un ottimo film, non dico da strapparsi i capelli, cioè non è, non è il, il classico film che a me entra, però è veramente talmente, è talmente importante il messaggio sociale, politico, eh, insomma, sì, sociale soprattutto, che manda... Eh, ed è talmente difficile farlo tramite un film, senza scadere in banalità, in, in retorica, che io faccio veramente gli faccio i complimenti a questa regista, so che non gliene potrà fregare di meno, però glieli faccio, e la ringrazio, io ringrazio Emerald eh, per aver creato un film del genere. Se, se una donna, parte, cioè una donna, insomma, un, un regista, una regista, parte con questo piglio qua, con questo ritmo qua, siamo, siamo a posto ragazzi. Questo è, è una gran cosa. Scusate, leggo un po' i vostri commenti, quindi lo... Io sarei, io sarei ironico, sarcastico, gentile Patreon. <ride> non ho capito perché. Il film comunque lo recupererò e vi dirò la mia opinione, anche se non me ne frega un emerito cazzo la democrazia. Anche se non me ne frega un emerito cazzo. Cioè, oggi è ubriaco Davide Perino. Per spiegare la differenza, allora ragazzi, ehm, se volete farmi delle altre domande, fatemele. Io sto prendendo delle decisioni particolari. Ah, se non ve ne frega, scusa, scusa, scusa, scusa, scusa. Devi, bisogna sempre specificare questo rimbambito. Eh, ma certo che mi frega la tua opinione, Davide. Cioè, come, come continuo a ribadire, forse qualcuno non mi crederà. Per me questo progetto è un progetto che ha come scopo quello di creare una community. Dove c'è uno scambio, una crescita di tutti. Poi è chiaro che io ci tengo a trasmettere quelle che, che sono le mie ideologie sul cinema, ma non voglio convincervi che un film è bello o un film è brutto per una questione di... Eh, cioè non, non riguardo al singolo film, non me ne frega niente se, se, voi, dite, se voi dite sì ok ho capito i tuoi ragionamenti su Antibello, ma a me non piace allora non è che io mi impunto e dico no vi deve piacere per me può anche non piacervi l'importante è che abbiate capito i miei ragionamenti poi se non li condividete potete tranquillamente eh, Provare a proporre dei ragionamenti diversi non a, non a disfare i miei ragionamenti perché disfare i ragionamenti è, è anche facile eh, magari non proprio tutti i ragionamenti sono facili da disfare però è molto difficile proporre delle chiavi di lettura ecco, io quello che faccio quando, quando, quando parlo di un film è proporre una chiave di lettura l'ho fatto adesso con una donna promettente chiaramente se potessi spoilerare eh, ora sarei qua ad urlare alla rivoluzione femminile e, e a chissà che cosa perché mi entusiasma questa voglia di, di uguaglianza, questa, questa voglia di diritti diritti negati perché continuiamo a vivere una società con persone di serie A e persone di serie B ricordiamocelo sempre chi lo nega è un fottuto bastardo e questo, questo è insindacabile cioè chi nega questa cosa è un, un, una persona di serie A chi lo nega tutte le persone che mi rompono i coglioni sul razzismo ah, non è razz eh", sono sempre bianche e tutte le persone che mi rompono i coglioni su quando cerco di portare avanti temi sull'uguaglianza femminile sono sempre uomini quindi nessuna donna mi ha mai rotto il cazzo su quello che, che, che propongo Anzi, anzi Si stupiscono che un uomo ne, lo faccia Io vi consiglio, se volete Avere anche successo con le donne Fate come faccio io Anche se io non lo faccio per quello Però vi assicuro che eh, Farete una buona impressione Anzi Una super impressione Però credeteci anche Perché è utile Ho controllato la programmazione di tutti i cinema Nelle tre province vicine Non lo fanno da nessuna parte Immaginatevi il mio disappunto allora dovete sapere una cosa interessantissima di una donna promettente. Cioè, il film doveva uscire oggi, mi sembra. Ma quindi c'era l'anteprima stampa il 12 e l'uscita il 13. Proprio insomma, giusto per dare il tempo alle persone di scrivere una recensione prima che lo vedano tutti gli altri. Comunque, è stato stoppato perché il doppiaggio di un personaggio del film che è un personaggio transgender quindi. Un personaggio che ha avuto nella versione italiana del doppiaggio un uomo per una questione etica è stato scelto di cambiare il personaggio uomo cioè il doppiatore uomo non per l'incapacità perché è stato specificato che ha fatto un ottimo lavoro è stato cambiato con un'attrice doppiatrice femmina perché il personaggio è un transgender che eh, a tutti gli effetti una donna legalmente e eh, ciò che si sente lei allora io dico questa cosa perché chiaramente eh, quindi è stato spostato l'uscita del film al 24 giugno se non ricordo male, comunque stiamo parlando di proprio quasi un mese di, di differenza Que, secondo me, tutta questa operazione è stata voluta anche dalla produzione del film, perché questo è un film molto legato alla, alla tutela e alla lotta delle minoranze, alla tutela e alla lotta delle minoranze come donne e quindi le minoranze anche come transgender. Allora, io dico una cosa: uno potrà dire, eh, ma qua, ma là, ma su, io non ci sono ragioni. Anche se la persona transgender ha una voce che potrebbe eh, sembrare quella di un uomo, perché è nata uomo, la sua condizione all'anagrafe, se fa tutto quello che deve fare, è diventare donna. Se diventa donna e, oltretutto, prende anche degli ormoni e a quel punto la sua voce cambia, non vedo perché se lei si sente donna e viene doppiata, non debba essere doppiata da una donna punto non c'è cioè, per me non ci sono cazzi perché? perché è una questione di rispetto nei confronti dell'attrice che legalmente è una donna e quindi vuole essere riconosciuta come una donna e quindi va nel bagno delle donne a pisciare e quindi deve avere la doppiatrice donna questo è integrazione e accettazione della condizione di genere che uno si sente. Che non è, ragazzi, eh, non, non, non, non facciamo i... Cioè, non è che uno si sveglia, oggi mi sento donna, domani mi sento uomo, domani mi sento pipistrello, Batman. No, è una cosa molto dolorosa. Cioè, nascere nel corpo di un uomo quando tu mentalmente sei una donna è come se fosse una maledizione. E non è essere omosessuali, è un altro discorso. Non è essere gay, è un altro discorso. sono gay che sono assolutamente felici di, di avere il peli sul petto, il pisello e, e tutto il resto. Anzi, guai a toglierli. eh ma io penso che lo vedrai perché il fatto che non sia il 24 giugno vabbè puoi vederlo il 25 <ride> comunque io penso che lo vedrai perché adesso non lo trovi perché non è ancora uscito è stato spostato tutto comunque chiudendo il discorso del transgender il motivo per cui è stata fatta questa cosa è chiaramente uno senza fare tutti questi ragionamenti di rispetto per la persona un attore un attore di Hollywood transgender e e chiaramente la prima cosa che dice è: Ma cazzo è? Ma sei un uomo? Un uomo no. no, no, bisogna sempre andare un attimo a fondo alle cose. Se voi foste al posto di quella persona lì e voleste essere delle donne, perché così vi sentite da quando siete nati, vorreste anche che il doppiaggio in tutti i paesi del vostro film, del vostro personaggio, sia doppiato da una donna. E questo e con questo chiudo anche l'ennesimo eh, tema sociale eh, che tengo insomma, a cui tengo io non sono né transgender né donna né nero né omosessuale o non lo sono neanche troppo diciamo e quindi cioè, mi girano i coglioni a vedere le persone trattate diversamente o che gli, qualcuno gli caghi il cazzo, ecco, quindi io sono qua anche per questo a parlare a quattro sfigate. sto scherzando, scherzando. parlare no, a quattro. Voi siete degli eroi che siete qua a ascoltare me. Perché no, io non lo so come. Però vi ringrazio comunque. Sono contento perché è bello. È bello. Che mi scrive? Ma che, questi sono pazzi. Eh, è bello poter parlare di cinema così, cioè parlando anche di quello che il cinema porta e cambia eh, nel, nel mondo. Secondo me è un, un, me <ride> è un mezzo incredibile, frainteso e tutto quello che vuoi. Però dico una cosa, oggi ho avuto una discussione pacifica con un follower, che mi dice, ah, ma certi film sul razzismo possono essere fraintesi e fare peggio. Allora, calmi tutti. Eh, il fatto che una cosa venga fraintesa perché uno è ignorante, non può limitare l'evoluzione umana. Se no, allora libri di scienza, scusa, sono fraintesi, uno vuol costruire, vuol fare una, una medicina e fa una bomba, eh, che cazzo c'entra? Cioè, non me, ne, non me ne frega un cazzo, cioè il cinema è... Uno strumento artistico e di comunicazione, e ben venga se viene usato per portare avanti dei discorsi di, eh, politici promozionali di un'evoluzione che ancora manca. Ben venga, perché il cinema è molto potente. E come il cinema ci ha insegnato, sbagliando, a ritenere le donne inferiori, come ci ha insegnato questo, ora ci deve insegnare il contrario. Perché no, non vale, scusa, andava bene quando ci spiegava che la donna doveva stare in cucina e mo, mo, va, oppure che fumare era bello, era da figo. Tutti i film prima si fumavano, eh, sembrava che fosse. Secondo me, il Cina può anche non essere, può anche non essere eh, educativo, può anche essere politicamente scorretto, ma non deve non essere il contrario, ecco, non bisogna limitare e dire, no, i film non devono insegnare, non devono fare politica, no, i film possono fare tutto il cazzo che vogliono, possono anche essere politicamente scorretti, per me. Poi chiaramente si, eh, uscendo e, e dicendo delle cose negative, poi si prendono anche tutte le, le critiche del caso. Cioè, uno ha il diritto di dire delle cose, però poi ne deve pagare le conseguenze. Ma quindi tu il film l'hai visto in lingua originale o la versione doppiata che non sentiremo mai? No, no, io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli. E mi è piaciuta anche la recitazione. Ripeto, soprattutto degli attori protagonisti, soprattutto l'attrice protagonista. Gli altri non li ho trovati così eccezionali, ma comunque bravi. Eh, cioè, mh, diciamo, facevano il loro. Però è stata un po' strana la scelta, perché alcuni attori mh, di questi qua vengono fuori... Per esempio Adam Brody mi sembra che sia quell'attore che è nato in O.C., quella serie TV per ragazzini che era un po' la versione moderna di Beverly Hills 9210. Quindi sono tutti un po'... Ma io credo che sia una scelta voluta perché si è voluto dare quell'impressione di bravi ragazzi tipica del... del dell'immaginario americano, cioè il bravo ragazzo che poi in realtà è un figlio di puttana, ecco, perché poi, nelle, eh, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro o l'occasione fa l'uomo stupratore, ecco, quindi in quel film lì il concetto è questo, quindi secondo me la scelta è anche intelligente di usare attori, attori che sono i tipici attori da commedia, da telefilm e, e sitcom anche, ci sono attori di sitcom, Classici nerd cose così Quindi quella è un po' la scelta che è stata fatta eh, Sto ancora 10 dieci minuti e poi stacco Spero che sia stata abbastanza esaustiva la recensione Perché vabbè, chiaramente da un punto di vista cinematografico Cioè di regia eccetera Non ci ho visto niente di particolarmente sofisticato eh, Diciamo che il compito è stato fatto eh, abbastanza bene da non distogliere, è, è girato abbastanza bene però non c'è niente che, che sovrasta la storia che, che ti fa pensare eh, che l'attenzione sia stata spostata di più sul, sull'estetica eh, piuttosto che sulla storia è proprio un film ben diretto ma conce molto concentrato sul messaggio sulla storia sulla trama forse anche per questo la trama viene fuori così bene è eh, un buon film con una buona pasta asciutta insomma. Mm, sì, non eh, non farei una, una paragone con un prodotto di consumo perché comunque è più importante. Cioè lo definirei più come un buon libro. Come una. una un buon manifesto politico più che un prodotto che può essere buono ma eh, si esaurisce e non ha significato N non è che supera il mezzo è che io credo che il, il cinema sia bello anche quando il mezzo è asservito al messaggio cioè quando il mezzo è molto al servizio della chiarezza d'intento E la chiarezza del messaggio Per esempio ci sono cose sofisticate Secondo me Una cosa sofisticata Che c'è all'interno del film È una cover Di una canzone di Britney Spears Che si chiama Toxic Che io eh, Ho capito Ho capito essere eh, Una canzone non scelta a caso eh. Al punto tale che quando ho finito il film ho pensato Devo andare assolutamente a vedere la traduzione di Toxic La canzone di Britney Spears Perché eh, E infatti E infatti la canzone, ve la ve vi leggo la traduzione, la canzone dice Baby non vedi che sto, eh, che sto chiamando? Un ragazzo come te dovrebbe indossare un cartello pericolo, è pericoloso, sto cadendo eh. Secondo me la canzone nel film, ehm, non vi dico che modifica è stata fatta questa canzone perché è bella e voglio che ve la gustiate però eh, si è, è, è, proprio, è quasi come se questa canzone fosse stata un po' posseduta da, da un, una forza malefica eh, eh, e l'ho trovata una bella cosa e, e non era una cosa banale, insomma è, è un film girato bene ma al servizio proprio del messaggio e quindi non penso che sia un, un valore eh, in meno. Cioè, non so come allora, io poi interpreto i vostri messaggi che sono fatti di cinque parole. Quindi non voglio attribuirvi dei significati che magari non volevate dare. Però eh, non vorrei che fosse o uno o l'altro. Cioè, che, non vorrei che l'interpretazione di un film fosse: ah, le, Allora, la storia era più importante era più bella del, della realizzazione del film. No, il film è realizzato con un pensiero. Eh, molto legato al messaggio che si vuole mandare per questo vi ho detto che la mh, scelta del cast appunto tutti questi attori provenienti da sitcom e serie tv e eh, commedie eh, quindi facce da bravi ragazzi, nerd eh, un po' nerd alla big Bang theory diciamo no? eh, è stata pensata in un certo modo quindi è intelligente secondo me e questo fa parte della realizzazione cioè la scelta del cast fa parte della realizzazione del film la scelta della musica certe scene certe scelte di vestiti di cose è molto intelligente come film semplicemente non è un film che eh, si esprime eh, tramite delle delle come si dice dei, dei tramite l'estetica Esasperata cioè Non è ref Non so come dire Però non è, che, non è che È fatto male capito? Per me è fatto bene Con qualche difetto Con qualche difetto Ma mh, diciamo che sono Più che difetti mh, È molto difficile definire difetti Sono anche questioni di un po' di gusto personale Secondo me Nel senso che, che Veramente non sono così criticabili Ecco Bisogna anche essere un po' aperti all'idea che, eh, a meno che non sia veramente uno strafalcione, un errore, qualcosa che eh, stona con tutto il resto, anche se a volte quando noi percepiamo una stonatura in un film, a volte è voluta quella stonatura, quindi è, è la volontà di crearci un disagio. Eh, a tal proposito, chiudo con l'ultima cosa che voglio dire, ma poi la riprenderò, anzi invito le persone che, che con me discutono su Facebook di queste robe, perché io non posso discutere one to one con tutti, vi invito a venire qua anche a litigare, nel senso litigare am amorevolmente, farmi incazzare perché sapete che io mi accendo, grande Davide... Mi è stato detto, ah, guarda, la, la, la protagonista di Antebellum è spocchiosa e è troppo ricca. Da una persona che chiaramente si definisce non razzista e che ha apprezzato il film. Allora io dico, hai apprezzato il film, però, cazzo, abbiamo dei problemi qua. Abbiamo il problema che tu eh, hai una visione delle persone di colore un po'... Limitata. cioè le persone di colore non possono essere troppo ricche, perché sennò ti stanno sul cazzo, cioè ti infastidiscono, diciamo, e non possono essere spocchiose, cosa che poi tra l'altro lei non è. Cioè il percepire una persona vincente, eh, family leader, diciamo, perché anche il leader di famiglia, è anche, brutto da dire, l'uomo di casa, è il personaggio più forte in casa, eh, non che l'uomo sia Però è un personaggio decisionale Caratterialmente Allora il fatto che sia così E che scriva un libro E che sia brava a fare un discorso in pubblico O che esca fuori a divertirsi e A scherzare con le sue amiche In maniera anche tra l'altro abbastanza educata Lei rispetto all'amica all Un po' più grassutella eh. Cioè lo trovo Come fai a definirla eh, Come si dice eh, Non spacciata Eh Cos'è che ho detto? Arrogante, una roba del genere. Cioè, è proprio... È, questa è, questa è una fra, queste sono frasi intrise di razzismo. Involontario, chiaramente. Mi rendo conto che uno non, se ne, che non, non lo percepisca. Però, dire così significa eh, non permettere un certo tipo di comportamenti e status sociale alle persone nere. Cioè, non accettarlo. Perché? Perché siamo condizionati a pensare... Che solo il ricco può essere bianco e snob. E se lo fa non ci dà neanche più tanto fastidio perché siamo abituati. E poi comunque lei non è snob, assolutamente no. Cioè qualcuno mi venga a spiegare in che, in che, in che momento lei è arrogante o è eh, una persona... Mh, che deve migliorare qualcosa da un punto di vista caratteriale o del suo rapporto con gli altri o se è disonesta in qualche maniera qualcuno mi deve spiegare dove questo personaggio è così eh, negativo per la società perché io non l'ho vista questa cosa anzi, l'unico momento in cui lei, diciamo, è un po' debole è quando ha paura a reagire quindi lei fa lo stesso errore che Sta cercando di, di spronare gli altri a non fare, cioè di non essere deboli, di non essere eh, nuovamente soggiogati, di non, farsi, non accettare più certe cose. E eh, allora però è un momento di debolezza tollerabilissimo, perché siamo tutti così, tutti abbiamo paura. Quindi ragazzi, cioè, ma anche l'uso delle parole che facciamo, cioè, andiamo, scriviamo tonnellate di commenti a raffica, così senza neanche pensare a cosa stiamo scrivendo. ma... Cioè, ci vuole un po' di... Ah, io eh, ho, ho bisogno di esprimermi così, però cazzo, non posso rispondere a ogni singola persona. Poi, eh, per fortuna l'interlocutore qua è un ragazzo molto um, educato e pacifico, però pieno di gente che poi ti manda a fanculo perché tu gli dici come stanno i fatti. I fatti stanno che Antebellum non descrive assolutamente un personaggio odioso Diventa odioso proprio perché c'è del razzismo intriso dentro ognuno di noi Io per fortuna me ne sto liberando Però c'è anche in me Bisogna, è un po' come ammettere di avere una dipendenza Bisogna ammettere che si ha questo problema, questo pregiudizio Per potersene liberare Bisogna essere consapevoli di essere razzisti Consapevoli di essere tutta una serie di cose... Sbagliate che ci sono state inculcate dalla televisione, dai nostri genitori, dai nostri parenti, dalla nostra società. Mi sono un po' adombrata con la storia del doppiaggio do da rifare, lo ammetto. Ma non capisco cosa intendi addombrata, cioè rattristata. Ehm. Io ti ho spiegato il mio punto di vista, eh. Poi, non lo so se non sei d'accordo, vuoi dirmi perché, ma io penso che eh, se, se mi mettessi nei panni di un attore transgender, io, eh, domani, io mi sento donna, voglio che il primo passo per la, della società per, che, che chiedo è che accettino il fatto che io sono una donna. E quindi voglio il doppiaggio femminile e voglio andare nel bagno delle femmine, voglio essere accettato al 100%, accettata al 100% come una donna. Dovevano dirlo prima, non ha lavoro finito. Ma, um, ho capito, con i secoli ma, però, anche cioè, Anch'io tante volte faccio dei lavori e poi non, me li hanno spiegati male. Dovevano dirlo prima? Dovevano saperlo prima, loro! Non dovevano dirlo prima. Cioè, chi l'ha fatto il doppiaggio doveva porsi il quesito e dire scusa questo è un transgender, dobbiamo mettergli la voce da donna, purtroppo non siamo ancora pronti alla cultura dell'integrazione, dell'inclusione, del rispetto, non siamo ancora pronti a questo e quindi ci sono questi strafalcioni. Ma io penso una cosa, se tutta questa vicenda è avvenuta con grande rispetto, sia da una parte che dall'altra, non ci vedo nulla di male, nel senso... Da una parte avranno detto, eh ma ragazzi qua avete messo un uomo, sarebbe più giusto mettere una donna. Dall'altra parte se hanno detto, ah cazzo, effettivamente hai ragione, e niente, rifacciamolo, ci dispiace, non ci vedo nessuna polemica, insomma, magari fosse così il mondo. Ma non è una questione di com'è la voce di, di, della persona originale, perché la voce della persona originale non è la voce, cioè è come dire che se tu fai un ragionamento del genere allora devi dire che i doppiatori devono avere anche la stessa etnia e che per doppiare l'uccellino, cioè nel senso di un cartone, cioè non è quello il senso un cartone animato può essere doppiato anche da un pappagallo vero o da un... chiunque, da un pazzo maniaco, ok? Perché? Perché è un uccellino disegnato dalla Walt Disney, non gliene ha un cazzo a nessuno, nessun cartone animato come in Roger Rabbit si offenderà. Quelli di Roger Rabbit si offendono, ma sono tutti dentro ai 90 minuti del film. Ma qui è una questione di rispetto dei diritti civili, non di che voce aveva, poteva... Ci sono donne che hanno una voce maschile, allora se fanno, se, fa, se vengono doppiate, eh, Valeria Golino eh, Goli, si chiama, quella attrice che ha, voce, ha voce così, se venisse doppiata in America avrebbe una voce di una donna, non di un uomo, perché, perché la sua vera voce è una voce di merda, scusatemi mi perdoni anche lei se ho fatto questa battutaccia Ma, eh, quindi è una questione di diritti civili non che se io conosco tantissime donne che hanno, non tantissime, per fortuna mia che hanno una voce brutta da uomo bassa, brutta eh, che uno rimane un po' così e allora queste dovrebbero essere doppiate da uomini? Per, per, essere, per, per fare le cose vere? oppure dobbiamo doppiare Cioè, i bianchi devono doppiare i bianchi i neri devono doppiare i neri No, è una donna, lei, lei è una donna legalmente e deve essere doppiata da una donna Perdonatemi eh, io mi rendo, conto che, eh... mi rendo conto che quando uno assorbe una notizia così E lo succede anche a me, fa tutta una serie di, di ragionamenti superficiali all'inizio quello che è importante è farli tutti, eh, vi giuro che succede, non è che voglio mettermi su piedistallo, succede anche a me, quello che bisogna fare è iniziare a scavare sopra tutti questi ragionamenti superficiali, perché sono frutto, sono frutto di come ci hanno fottutamente fottuto il cervello, educandoci male, educandoci male e soprattutto buttandoci davanti alla televisione, che era una fottuta spazzatura, con tutto il bene che possiamo volere a i fichissimi, con Abbattantuono e Jerichalà e tutte queste altre stronzate, però ci riempiva la, la testa di merda, sia quello che anche i film americani e tante altre cose. Allora, io dico, quando arriva una notizia, anche a me capita di dire, ma, aspetta, ma se è un uomo, allora... Poi però, devi smontare tutte queste cose, andare alla base e pensare, qual è la cosa più giusta per lui? O lei, scusatemi, per lei, transgender, legalmente donna questa è la cosa giusta nel rispetto della sua condizione di, di, di persona che purtroppo per lei è nata eh, in un corpo maschile ma si sente donna se vi informate sul mondo transgender e guardate delle robe vi giuro vi, vi viene l'angoscia per loro perché qua non stiamo parlando del eh, capriccio di voler essere una donna o della perversione nel senso che è una perversione che si sviluppa nel tempo e allora poi alla fine uno vuole essere donna non è quello, non è Norman Bates che si veste da sua madre quello è un altro discorso queste persone dal momento in cui nascono sono così e i primi anni di vita, cioè iniziano già a 3-4 anni a capire che loro dicono ma perché sono così che mi sento così e sono confusissimi è come una specie di maledizione è come nascere ragazzi se nasce gente con due teste se nasce gente con due teste sarà possibile che un, una donna nasca nel corpo di un uomo con i, con i geni di un uomo cioè con la voce di un uomo il corpo di un uomo il pisello i peli sul petto se le persone nascono con due teste <ride> è possibile possibilissimo questo è possibile non è possibile Tutta la spazzatura che ce nel con Conjury Universe Quella è una merda que Cioè ci sono delle, delle magie e maledizioni incredibili nella vita una di, una di quelle è nascere Se guardate qualche documentario fatto bene magari sul mondo transgender Scoprirete veramente che è veramente qualcosa di assurdo Cioè è come essere bloccati Come in un, come un, in un film fantasy essere per magia bloccati nel corpo di un'altra persona questo è, non che è di un'altra persona, è il tuo corpo perché ci sei nato, ma non corrisponde al tuo genere. Perché noi abbiamo un genere che non è omosessualità, non è mi piacciono gli uomini, allora voglio diventare donna. È un'altra cosa. Comunque, va bene ragazzi, eh, mi è piaciuto un sacco parlare con voi di questo e sono contento che ne abbiamo parlato. Probabilmente ora qualcuno mi odierà più di ieri però me ne patto i coglioni, vi voglio bene, e Una donna promettente è un bel film, sicuramente io gli do un voto superiore per via del fatto che sapete, amo i film che trattano temi sociali, che trattano i diritti civili, i diritti di, delle minoranze eh, di ogni genere, per cui prendete con le pinze anche... Imparate anche a conoscermi come recensore In modo che possiate anche regolarvi Se, se avete capito che a voi non ve ne fate un cazzo del prossimo <ride> Potete andare a vedere Spiral Di Pinco Pallino E Tizio Caio e Sempronio Eccetera Dai produttori di... <ride> un giorno devo riuscire a avere qua Maccio Capatone Sapete che Macio Capatone è un fan dell'horror? <ride> È un fan dell'horror e prim le prime cose che lui ha iniziato a girare nella sua vita erano tipo dei cortometraggi horror che nessuno ha mai visto Ho visto un'intervista dove lo diceva, non è che io lo conosco Comunque, fa troppo ridere comunque, va bene E infatti se ci fate caso lui ogni tanto fa degli sketch sull'horror Tipo aveva fatto la pubblicità di Infinity, Asher vs Civil Dead <ride> ha fatto, devo andarli a recuperare. Ho no? fatto degli spot su Ash vs Evil Dead. Va bene. E ragazzi, poi fatemi sapere come va questo nuovo microfono. Ho cambiato un po' di cose, migliorano un sacco di cose. Sto convincendo Pilipino ad aprire Twitch. Poi vi racconterò perché. E, e vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima live. Ciao.